Buongiorno a tutti, con questo video che sarà forse un po' lunghetto vorrei spiegare come integrare in modo la nostra piattaforma scolastica e perché farlo, senza rinunciare a anni e anni di buona pratica didattica. Allora, da che pulpito parlo? Eh, io ho una lunga esperienza in Edmodo, sono ambassador dal 2014, nel 2015 eh, è stata pubblicata la prima eh, traduzione della piattaforma in italiano, fatta curata da me, adesso ci sono tantissimi bravissimi traduttori volontari che hanno decisamente migliorato e seguono questa prima traduzione. Sono anche formatrice certificata dal 15, sono stata per tutto il periodo eh, del lockdown referente a livello nazionale per il supporto, ma sono anche amministratore di suite del mio istituto dal 2017, dopo che dopo un lungo battage eh, sono riuscita a introdurlo eh, nel mio liceo. E... Devo anche dichiarare che non sono pagata da Edmodo, non sono pagata da Google, sono solo un insegnante, non sono, ah, sono orgogliosamente un insegnante, non sono un avvocato, non sono un consulente legale, non sono neanche un informatica, sono una persona molto curiosa e quindi ho eh, voluto esplorare e approfondire alcuni temi e eh, oggi vi parlerò di ciò che ho trovato senza pretendere di essere ciò che non sono. Allora queste sono le linee guida che voi tutti conoscete, ho messo anche la pagina, ho messo in rosso questa cosa dei requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, è l'aspetto che più ci preoccupa, questo 1 eh, si riferisce a una di queste parole qua, una di queste parole qua di cui sentiamo parlare. Allora, questa è l'Agenzia Italiana per il Digitale, è un'agenzia governativa che si occupa di certificare che eh, i servizi, i prodotti, le applicazioni che vengono usate a tutti i livelli dell'amministrazione eh, rispettino la privacy e seguono eh, determinati criteri di sicurezza. E, ci sono tre piattaforme al momento, tre piattaforme di istruzione che sono certificate Agile. Sono la piattaforma di Google, quella di Microsoft e WeSchool, che è una piattaforma italiana, l'unica delle tre. Edmodo ha avviato l'iter per essere riconosciuto da questa agenzia, è un iter piuttosto lungo, e in questo momento eh, penso che abbiano gli stessi problemi che stanno avendo eh, Google e Microsoft e vado a spiegarvi. Eh, per essere riconosciuti i certificati dall'agenzia Agid eh, bisogna rispondere a due quesiti. Uno, avere determinati certificati di qualità tecnici, una serie di certificati di qualità tecnici eh, che io non vi so spiegare perché non sono un informatica, ma hanno a che fare con gli standard per la Crittografia, per la sicurezza, per la trasmissione dei dati e chissà che altro. Sono standard molto precisi, sono tecnici, sono riconosciuti mondialmente, non è di questi che io voglio parlarvi, io voglio parlarvi del Privacy Shield. Il Privacy Shield è un accordo che è stato sottoscritto fra l'Unione Europea, la Svizzera e gli Stati Uniti, è stato sottoscritto a Ginevra anni fa, è un accordo in virtù del quale eh, un buon numero di aziende eh, degli Stati Uniti che operano nell'Unione Europea si impegnano a rispettare eh, la normativa sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, cioè il famoso GDPR, cioè il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Attenzione, il 16 luglio eh, questo privacy shield ha perso di validità in seguito a un procedimento legale avviato da un cittadino austriaco e ve lo dimostro subito. Ecco qua. C'è stata questa sentenza del 16 luglio che ha invalidato il Privacy Shield, ovvero l'accordo largamente diffuso con cui grandi organizzazioni multinazionali potevano fino ad ora legittimare il trasferimento dei dati personali tra Europa e Stati Uniti, e se vi interessa qua c'è tutta la e fermate il video, vi leggete tutto quanto. Quello che interessa in questo momento a noi è che società come Facebook, Apple, Google e Amazon dovranno ripensare le loro strategie industriali per adeguarsi alla decisione è più complicato di così eh? c'è una parte che è stata ritenuta valida e quindi è ancora valida una parte invece che dovrà essere modificata. Allora voi penserete è venuta a cadere la certificazione Agit nulla è pervenuto dal, dai ministeri perché questa vale per tutti i ministeri, nulla è pervenuto, nulla si sa, non c'è stato alcun dibattito su questa cosa. Di fatto noi stiamo andando avanti con il nostro uso di Microsoft e Google. E, è un male? È un bene? Beh, devo dirvi che, ed modo, come Esattamente G Suite come la corrispondente piattaforma di Microsoft segue queste, questi acronimi qua, questi acronimi nascondono un sacco di regolamenti statunitensi pensati per la protezione dei minori perché i minori sono molto tutelati negli Stati Uniti ecco purtroppo il documento è in inglese però vi traduco le cose principali per, dirvi, per farvi capire cosa sono queste cose quindi il CIPA è il Children's Internet Protection Act cioè la legge per la protezione di internet per i bambini e cioè regolamenta il filtraggio dell'accesso internet, e dice, definisce cos'è l'uso accettabile e poi si occupa di educazione alla cittadinanza digitale. Poi proseguiamo col Coppa che è il Children's Online Privacy and Protection Act, cioè la legge per la protezione e della privacy online per i bambini, che regola la raccolta, l'uso e la rivelazione di informazioni personali raccolte da bambini sotto i 13 anni, perché voi sapete che negli Stati Uniti c'è questo spartiacque, no? Eh, Ai 13 anni, sotto i 13 anni, per esempio, non ci si può fare un account mh, Facebook, vi ricordo. E poi il FERPA o F-E-R-P-A, Family Educational Rights and Privacy Act, cioè la legge per eh, la privacy e i diritti educativi delle famiglie che protegge la privacy nei re nelle registrazioni cioè nei dati eh, degli studenti eh, nell'ambito educativo. Ecco queste sono delle leggi poi dopo qua se, se fate una ricerca in internet trovate anzi forse magari vi metto il link qua sotto di questo documento così potete leggere e quindi non è che i bambini non siano tutelati, i bambini sono assolutamente tutelati. Diciamo che questa cosa del trasferimento di dati può... Da, da, dall'Europa dove noi siamo super tutelati, gli Stati Uniti, può dare eh, alcuni problemi come eh, quella sentenza ha dimostrato. Allora cosa facciamo? Chiudiamo l'Europa come la Russia, come la Cina, come la Corea del Nord, così siamo sicuri, sicuri, sicuri? No, cerchiamo invece di promuovere questo regolamento, i principi del nostro regolamento in tutto il mondo, no? come abbiamo fatto con i diritti dell'uomo che sono partiti da qua dopo la seconda guerra mondiale e che stiamo cercando di eh, realizzare, perché accettare sono stati accettati, ma di realizzare e concretizzare in tutto il mondo, Quindi Lottiamo affinché questi principi per la tutela dei ragazzi, della privacy, della libertà personale, eh, siano eh, protetti. Allora, cos'è Google? Google è una piattaforma. È una piattaforma, una piattaforma non è un'applicazione, una piattaforma è un insieme di applicazioni, è un luogo essenzialmente dove vengono implementate cioè dove si trovano diverse applicazioni. No? A Google è, è, è iniziato come è, piattaforma aziendale e come piattaforma aziendale secondo me è imbattibile mm -hmm anche dal punto di vista della comunicazione, pensate per esempio alla Gmail, pensate alle mailing list, eh, la condivisione dei file, eh, le videochiamate con Meet che sicuramente avrete provato, è imbattibile anche nell'organizzazione del lavoro grazie a Drive che in G Suite eh, eh, a, offre uno spazio illimitato, grazie a Calendar. Nel tempo ha sviluppato degli strumenti specifici per la scuola, no? quindi per esempio adattando i moduli Google ai quiz, creando Classroom e il sostegno durante la didattica a distanza è stato assolutamente enorme, voi lo sapete anche dal punto di vista della formazione e noi siamo, siamo tutti molto grati per questo. Edmodo invece è nato come applicativo, non è nato come piattaforma, è nato come applicativo eh, creato da due insegnanti di scienze, è nato per la scuola e si vede che è nato per la scuola perché la filosofia che sta dietro Edmodo, è una filosofia che vuole adattarsi ai suoi due aspetti principali, cioè la gestione della classe e la creazione di una rete professionale fra docenti, affinché ci possa essere uno scambio virtuoso fra docenti. Ecco. Ehm. Nel tempo si è sviluppato fino a diventare anche una vera e propria piattaforma, nel senso che negli Stati Uniti ci sono molti distretti, i distretti sono come i nostri uffici scolastici regionali, solo che da noi sono 20, là ce ne sono centinaia, nei distretti Edmodo spesso è usato come piattaforma istituzionale perché ci sono degli spazi per la gestione, ci sono gli spazi per la comunicazione, e insomma è la loro piattaforma istituzionale. Qua in Italia sono pochissime le scuole che hanno adottato Edmodo come piattaforma di amministrazione. Bisogna avere fare un, una domanda specifica, eh, essere approvati, vi danno un dominio, cioè diventa una piattaforma, ma questo non è il problema italiano, perché veramente sono poche le scuole che hanno attivato questa cosa e non è l'aspetto principale secondo me di Edmodo. Allora, ehm, negli Stati Uniti quando viene, viene offerto questo servizio ai distretti ha anche un costo perché c'è tutta la gestione di, di tutti i ragazzi, del personale, eccetera. È veramente piattaforma no? ed è a pagamento. Eh, però è pensato per gli Stati Uniti. Se infatti se voi ci pensate, se voi andate a vedere quando create una classe, non potete creare la classe quinta di una scuola secondaria di secondo grado perché nel sistema americano non c'è la quinta classe infatti loro chiamano il loro sistema K-12, loro arrivano fino al dodicesimo anno di scuola e poi passano all'università a 18 anni, quindi modo è ancora sotto molti punti di vista una piattaforma statunitense pensata per, essere, eh, per adattarsi ai distretti statunitensi. Tecnicamente e non, non, non può essere paragonato a Google, nel senso che Google ha una forza lavoro dietro migliaia, di eh? migliaia di informatici, mentre invece Edmodo ne ha solo eh, poche decine, veramente poche decine fanno dei miracoli per riuscire a eh, gestire eh, così tante nazioni. Ehm, Dunque ehm, Edmodo per questo motivo ha dovuto anni fa trovare una fonte di finanziamento e quindi sopra l'età spartiacque dei 13 anni i ragazzi nel loro account Edmodo vedono comparire qualche pubblicità, pubblicità che sono filtrate non eh, in base alle scelte che fanno i ragazzi come succede nei vostri account Google privati o in YouTube o in uh, Google Chrome. Ehm, vengono filtrati a monte cioè solamente le, le, delle pubblicità adatte ai ragazzi vengono mostrate però ci sono pubblicità dai 13 anni in giù invece la pubblicità è assolutamente proibita non passa la pubblicità ehm, allora perché vi ho parlato di, ehm, di integrare google e Edmodo? Io le amo, li amo insieme, quando lavorano insieme. Per me mh, sono come salire su una Ferrari. E, e parlo di Google, non parlo di Microsoft, perché io mh, non conosco la piattaforma Microsoft, conosco molto bene Google, quindi non mi posso pronunciare, ma la stessa cosa avrei potuto scriverla con Microsoft e, e Modo. Eh, e in questo eh, vi spiegherò, vi farò anzi vedere. Allora, in, per integrazione intendo il fatto che la collaborazione istituzionale, cioè la gestione dei consigli di classe, collegio docenti, consigli di istituto, commissioni, gruppi di lavoro, eh, mailing list, tutto questo a scuola mia e in tantissime altre scuole viene gestito tramite G Suite. I dipartimenti usano le cartelle eh, condivise per i loro repository di materiali, cioè le loro raccolte di documenti, file, risorse, test, eccetera. È facilissimo organizzare le videochiamate per, eh, attraverso calendar e meet, eh, quindi va, va benissimo da questo punto di vista. E I ragazzi e i docenti possono creare dei documenti in modo collaborativo grazie a Google Doc che può essere condiviso, come sicuramente sapete, stessa cosa con le presentazioni, i semplici siti e così via. Ed modo a cosa mi serve? Ed modo mi serve a creare... Un'aula virtuale di appoggio, quindi non la famosa piattaforma unica che è menzionata nel DDL sulle linee guida, no? le linee guida per didattica integrata, ma un'aula virtuale di appoggio per le attività asincrone. No? Benissimo che noi abbiamo la piattaforma istituzionale, questo è un qualcosa di più. Eh, perché è importante cosa offre di diverso cosa offre di speciale eh, eh, cos'è eh, eh, che io non, non di che cosa non posso fare a meno di questo non posso fare a meno per esempio nelle aule virtuali ed modo i ragazzi non possono scriversi privatamente tutto ciò che possono scrivere è visibile alla comunità questo fa sì che attraverso gli strumenti scolastici sia impossibile avere, utilizzare ed modo per degli episodi di cyberbullismo. Nel senso che se io vedo qualcosa di poco appropriato, immediatamente blocco la persona e lo vedo, non posso non vederlo, perché vi dico che nessun ragazzino, nessun bambino si può nascondere dietro le comunicazioni personali. È semplice ma potente nel senso che permette l'incorporazione l'incorporazione ehm, cioè l'embedding di eh, molte altre applicazioni eh, per esempio io posso guardare un video youtube all'interno della dell'aula virtuale In modo posso fare eh, un gioco quizlet eh, posso giocare all'interno dell'aula senza lasciare l'aula eh, posso fare tante cose posso entrare in una stanza tridimensionale Mozilla Hubs dall'interno dell'aula. Que questa è una, una cosa che probabilmente prima o poi anche Google potrebbe, eh, potrebbe sviluppare. E per ora, eh, la facilità di fruizione di, queste, eh, di, queste, di questi altri applicativi dall'interno dell'aula senza uscire dalla mia aula protetta mi rende questo ambiente di modo molto semplice, molto fruibile e molto potente al tempo stesso. E è imbattibile per l'inclusione perché dico questo perché nell'aula virtuale in modo io posso creare dei sottogruppi questi sottogruppi che non esistono per esempio in classroom questi sottogruppi eh, hanno questa importantissima caratteristica sono visibili solamente a chi è iscritto al sottogruppo quindi immaginiamo la classe nella quale io ho una persona con difficoltà, può essere un DSA, può essere un BES, può essere un'istruzione un domiciliare, mi è successo anche questo, io avevo un'istruzione domiciliare eh, per un problema molto importante ho creato questo sottogruppo all'interno della classe che vedevamo in due, la persona eh, coinvolta, stu la, la studentessa coinvolta e io. Quindi lei si sentiva, come dire, protetta, nessuno sapeva che io le mandavo certe cose, certi messaggi, certe spiegazioni extra, eh, che le facevo fare dei lavori facilitati per esempio, era tutto protetto, ecco perché dico che per l'inclusione è assolutamente imbattibile è pensato per i genitori Edmodo offre una app ai genitori un'app che può essere scaricata sui cellulari android e sull'iPhone sui tablet di tutti i tipi può essere scaricata anche su pc grazie a questa app, grazie a un codice univoco che viene creato nel momento in cui un ragazzino entra in una classe in un'aula virtuale in un modo creata dall'insegnante grazie a questo codice univoco il genitore può seguire il lavoro della classe e, più o meno l'insegnante può limitare la visibilità della classe come desidera ma soprattutto può seguire il lavoro di, eh, del figlio e questa è una cosa, è una caratteristica preziosissima, preziosissima soprattutto nel caso dei bambini molto piccoli. Perché voi capite che un bambino di eh, prima, seconda, terza che viene lasciato a casa nella didattica a distanza può. E collaborare può vedere la collaborazione diretta dell'insegnante con il genitore tramite un'unica piattaforma. Non occorre che il genitore apra il, prenda il suo cellulare, apra il suo computer a parte e scriva chiedendo istruzioni all'insegnante. Vede direttamente. E questo è un altro ulteriore fattore di protezione se vogliamo parlare di cyberbullismo. Ecco, queste sono le, le, le specialità di Edmodo alla quale non vorrei mai eh, rinunciare. Per questo dico, Edmodo può essere qualcosa di, ver di diverso dalla piattaforma istituzionale che le scuole giustamente eh, devono avere. È una, eh, diciamo così, un'arma in più un'arma non mi piace la parola uno strumento in più una facilitazione in più un vantaggio un vantaggio perché d'altro canto eh, chi si sognerebbe di fare a meno delle app che ci circondano Qualcuno vi ha vietato di usare Quizlet, qualcuno vi ha vietato di usare Thinglink o una qualsiasi delle app che voi vedete qua nella famosissima ruota pedagogica che è stata eh, meritoriamente tradotta da eh, Maria Cristina Bevilacqua che approfitto per ringraziare. È uno strumento didattico meraviglioso dove il digitale è visto solo come complemento all'attività didattica grazie <ride> per, per avere questa visione noi non siamo digitale noi siamo insegnanti questa è una ruota che si legge dal centro da qua ovvero dall'apprendimento sociale ed emotivo e dalla motivazione, dalla motivazione, ecco noi nutriamo il desiderio di conoscere dei nostri studenti, passiamo attraverso gli atti cognitivi secondo ehm, la tassonomia di Bloom e ci trasformiamo eh, insieme al digitale perché il mondo intorno a noi si trasforma, è il mondo intorno a noi che si trasforma. Perché rinunciare a Edmodo che è così potente? Edmodo non è in competizione con Google, Edmodo non è in competizione con Microsoft, Edmodo integra Google e Microsoft e ve lo faccio anche vedere. Questa è la biblioteca di Edmodo, guardate un po' qua, dalla biblioteca di Edmodo, non sono nella pagina home, sono dentro la biblioteca, io posso accedere ai miei contenuti OneDrive, se li ho, io vi ho detto che non conosco la piattaforma eh, Microsoft, però io posso accedere ai miei contenuti Google Drive, senza uscire da Itmodo, senza uscire da Google, integrazione perfetta, tra l'altro Microsoft 365 è integrato anche qua, nel senso che noi possiamo da modo costruire, creare dei documenti, presentazioni, fogli elettronici mh, che sono assolutamente compatibili con Microsoft Office 365. Okay? Se noi vogliamo, d'altro canto, entrare in Edmodo, accedere a Edmodo, si può accedere si può accedere con l'account istituzionale G Suite, si può accedere con l'account istituzionale Microsoft, Apple non lo prende in considerazione perché non sta nell'Agit, no? Come si diceva, però questa è una valida aggiunta per chi usa l'Apple. Quindi l'integrazione assolutamente totale. Chiaramente se voi eh, continuate con eh, l'email di G Suite eh, mettete in comune le informazioni che vengono date a G Suite e le informazioni che vengono date a Edmodo. Però attenzione, noi in G Suite, lo dico perché io sono l'amministratrice della mia scuola, mettiamo solamente come informazioni il nome, il cognome e la classe degli allievi, quindi che informazioni diamo tramite G Suite o Microsoft? I ragazzi sono assolutamente protetti. Eh, se la cosa non ci piacesse, sappiate che si può lavorare con Edmodo senza dare nessuna email. I ragazzi possono entrare nelle aule virtuali Edmodo senza uso delle email. E questa è una cosa interessantissima. Ok, torniamo alla nostra presentazione. Ecco, infatti, vi ho anticipato questo. E in più, cosa che eh, non è in Google o in Microsoft, dentro Edmodo noi abbiamo una potentissima rete professionale. Infatti il supported modo io l'ho fatto da dentro Edmodo. Voi lo sapete, voi che mi ascoltate lo sapete. Allora, con questo spero di aver chiarito alcune cose e soprattutto spero che questo video arrivi alle persone dentro i vostri istituti che prendono delle delicatissime decisioni all'inizio di questo difficilissimo anno. Eh, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi faccio i migliori auguri che, che siate o non siate in Edmodo, abbiamo tutti bisogno di tanti auguri e, e, e coraggio. Arrivederci.